ci sono segnali positivi e in particolare sono tre. Il primo gli acquirenti sono veramente entusiasti del fatto che gli stiamo continuando a proporre immobili e fissiamo visite virtuali, gli mandiamo dei video, gli facciamo vedere informazioni e soprattutto subito fissiamo appuntamenti. I proprietari sono quasi rimasti meravigliati. Quando gli si dice che stiamo continuando a fissare appuntamenti e a fare attività, sono sbalorditi, dicono ma come io pensavo fosse tutto fermo e voi state facendo queste cose. E terzo, la rete diretta? Pensate, questa settimana le nostre 29 agenzie hanno fissato più di 160 appuntamenti vendita e possiamo fare molto meglio era solo la prima settimana la settimana di rodaggio questi tre segnali positivi però devono andare di pari passo a un altro aspetto avere gli incarichi quindi rinnovare gli incarichi che abbiamo perché è fondamentale farsi trovare pronti per la riapertura dobbiamo arrivare con centinaia e centinaia di appuntamenti vendita per la riapertura perché in questo modo faremo un ottimo servizio ai nostri proprietari e a tutti gli acquirenti quindi continuiamo Continuiamo così e attiviamoci tutti quanti. Io resto produttivo.